allora do il benvenuto a tutti a questo ultimo appuntamento del ciclo di lezioni diritti umani verso pandemia che è stato promosso e organizzato dal CESPI in collaborazione con l'istituto Treccani e abbiamo un po' fatto in questi, in questi venerdì un, un, un, attraversato un po' il tema eh, del rapporto tra i diritti umani e pandemia cercando un po' di capire e di avere delle chiavi di lettura eh, per comprendere da una parte quello che, che è accaduto, quello che sta accadendo e dall'altro eh, poter avere eh, degli elementi di, eh, di riflessione e di analisi eh, rispetto anche a, a, a, al futuro eh, per prepararci a, a, a quelli che sono eventi eh, che, eh, come quello del Covid ci ha um, tra virgolette sorpresi eh, all'interno di, di una quotidianità ehm, come diceva la, la, la scorsa volta eh, il dottor palma eh, il covid eh, ha comportato una, una compressione di tutta una serie di diritti legati all'emergenza ma ha, ha avuto un impatto eh, non uguale per tutti eh, esistono delle, delle categorie che noi abbiamo chiamato vulnerabili eh, che eh, per i quali l'impatto eh, del Covid eh, su sull'esigibilità dei loro stessi diritti eh, è stato più, più importante e più ehm, ehm, insomma, decisivo. Eh, abbiamo scelto in, questi, in queste lezioni di affrontarne tre eh, di queste vulnerabilità, la prima riguardato i minori, eh, la volta scorsa le persone private della libertà in tutte le loro forme e oggi ehm, abbiamo pensato di affrontare il tema della vulnerabilità in ambito sanitario e per questo appunto abbiamo coinvolto il professor Claudio Cattoni che ringrazio sin da, sin da ora. Ehm, eh, che ci, ci illustrerà un po', eh, ci aiuterà a, a attraversare questa, questa tematica oggi. Io eh, lascio solo due riflessioni anche al dottor Cartoni un, un po' per, ehm, per la giornata di oggi. Il tema della vulnerabilità sanitaria eh, è chiaro che è un tema che eh, su cui eh, abbiamo sentito mh, parlare eh, molto rispetto ad alcuni ambiti forse troppo poco rispetto agli, agli altri eh, credo che ci siano due aspetti eh, eh, importanti per la nostra riflessione uno è proprio il tema della vulnerabilità e l'impatto che ha avuto sulle persone più vulnerabili eh, il non accesso eh, alle cure a, a, a, il non accesso o la maggiore eh, difficoltà di accesso a quelle che sono le strutture sanitarie, ma c'è anche una, un altro aspetto che, che riguarda mh, la solitudine, eh, la solitudine eh, delle, delle persone malate e la solitudine in modo particolare che ha coinvolto le persone eh, che sono state colpite dal Covid e sono, sono decedute. Questo rimanda un po' a, a quello che è un tema del... Eh, della, della morte degna, no? eh, che, che sicuramente ha, ha, ha colpito molto eh, anche nel, nell'opinione pubblica, ma anche eh, proprio a, a titolo personale. Ecco, un po' se ehm, ehm, attraversare un po' queste queste tematiche, che sono appunto eh, tecniche ma anche etiche, Um, e, e per questo appunto ringrazio il professor Cartoni, lo presento brevissimamente, è un, un medico, è laureato in medicina e chirurgia, specialista in ematologia clinica e eh, oncologia generale, um, è m, socio e membro dell'attuale consiglio direttivo regionale della Società Italiana di Cure Palliative e oltre che um, consulente e collaboratore del comitato scientifico dell'Istituto eh, dell'Enciclopedia Treccani, eh, nostro partner in questa iniziativa, ed è stato membro della Commissione Ministeriale sulle cure eh, di fine vita e terapia del, del dolore. Eh, le lascio la parola ringraziandolo nuovamente. Grazie. Eh, ringrazio innanzitutto eh, CESPI e l'Istituto Treccani per questa eh, opportunità mh, di eh, intervenire su un tema eh, che è abbastanza inerente a, alla, al campo in cui di fatto eh, io mi muovo, eh, al di là diciamo, delle mie incarichi, io sono un medico che si occupa di eh, pazienti eh, oncoematologici, cioè affetti da tumori del sangue, e il mio campo di interesse è soprattutto un campo che riguarda i pazienti fragili, sia nel loro percorso di cura all'interno dell'ospedale, ma anche a livello domiciliare. Quindi in questo caso possiamo dire che la, la fragilità, perché parlare dei pazienti vulnerabili? Eh, perché, eh, diciamo, questa, come è stato già accennato e come abbiamo sentito eh, ormai tante volte, e forse è, è la categoria di persone che hanno pagato il, il peggior prezzo, il prezzo più alto, cioè sia in termini di mortalità eh, che di eh, morbidità, cioè di eh, mh, comparsa di eh, condizioni patologiche legate alla malattia eh, stessa in corso di. di pandemia covid ora eh, noi sappiamo che molti pazienti che hanno avuto una malattia sintomatica eh, sviluppano poi quella che viene definita la sindrome post covid eh, che ha eh, ripercussioni sia a livello polmonare che a livello cardiaco soprattutto eh, anche neurologico eh, e soprattutto questo anche in termini di qualità della vita quindi non soltanto L'impatto brutale sul eh, aspetto di mortalità, ma anche su quello che eh, soffrono e patiscono le persone eh, dopo aver eh, attraversato eh, la malattia del Covid. Ora, ehm, io ehm, credo che sia eh, molto importante definire che cos'è una la definizione di vulnerabilità, perché è un termine che si usa molto, che si usa. Molto, no? che si usa Molto, molto spesso, e in maniera appropriata, e mi cercherò di eh, affrontare e di cercare di definire le differenze tra ciò che è vulnerabile e ciò che è fragile, la fragilità, la vulnerabilità, che non sono sinonimi, e termini anche di suscettibilità. Questa cioè, parlare di, quest di questa differenziazione è importante perché questo che ehm, è un punto che ci poi può consentire di capire dove intervenire, perché credo che sia nel sentore comune di tutti, che noi tutti sappiamo che i vulnerabili sono quelli che hanno pagato il prezzo maggiore, ma ehm, un altro eh, luogo comune che dice la verità, che è, però che corrisponde alla verità, è che il, la, il Covid ha, di fatto eh, scoperchiato, è stato, un, è stato un, un pettine su cui si sono annodati vari nodi eh, delle insufficienze dal punto di vista sanitario, dal punto di vista sociale, dal punto di vista organizzativo. E quindi, eh, se vogliamo pensare che questa esperienza della traversamento della pandemia possa essere un'occasione non mancata di eh, rimodulare e ripensare certi aspetti. Ehm, organizzativi in campo sanitario dobbiamo capire veramente chi sono i pazienti vulnerabili, chi sono i pazienti fragili e come poter intervenire ora eh, per, per vulnerabile si intende quella, quella persona o quei gruppi di, di persone che a causa di una condizione fisica eh, ambientale psicologica eh, economica, finanziaria, sono a maggiore rischio di avere delle conseguenze che sono conseguenze sia sul piano sanitario, ma anche sulla, sulla qualità della vita, sulle condizioni di vita. E quindi, diciamo, queste, questa condizione di, eh, questi fattori che sono alla base di questa maggiore esposizione al rischio, sono forse i fattori su cui eventualmente in un futuro, non troppo in là, si potrebbe agire. Ora, eh, il, il, diciamo, il, se noi andiamo a pensare, per esempio, chi sono i pazienti vulnerabili che hanno pagato un prezzo durante la, la pandemia Covid, si può pensare che ci possono essere i cosiddetti vulnerabili diretti, e cioè quelle persone che hanno, che hanno, che hanno contratto la malattia e, o, e, e i loro familiari, e queste sono quelle persone di cui parlavo prima, cioè sono persone che poi hanno eh, non solo attraversato la malattia, non solo hanno affrontato i eh, problemi del post-Covid, ma sono anche coloro i quali sono morti. Ma poi ci sono i cosiddetti vulnerabili indiretti, e cioè sono quei pazienti che hanno delle determinate patologie, malattie, che pur non essendo stati eh, coinvolti direttamente dalla malattia, hanno in qualche modo pagato lo scotto di un sistema sanitario e sociale e organizzativo che è, che è saltato. E quindi possiamo pensare a tutti coloro i quali hanno avuto problemi di accesso alle cure. Ora calcolate che eh, questo, eh, questo aspetto è un aspetto eh, molto eh, rilevante perché ancora, nonostante le società scientifiche quali quella delle, di ematologia, di oncologia e di cardiologia hanno segnalato il problema del, per esempio della riduzione del numero delle chemioterapie eseguite della riduzione del numero di accessi in ospedale ancora non, si riesce, non siamo ancora in grado di quantificare quanto questo tipo di mancato accesso eh, possa Generare degli, diciamo, degli, degli outcomes, degli esiti negativi. Non l'abbiamo ancora quantificato. Quello che è certo è che eh, i pazienti che, per esempio, hanno eh, il ritorno eh, diciamo, ai vulnerabili diretti, i pazienti, per esempio, oncrofatologici che eh, hanno contratto il COVID, le patologie, eh, portatori di certe patologie, la, la mortalità è aumentata del 30%. Quindi diciamo, l'effetto diretto in soggetti vulnerabili mh, è stato eh, subito quantificato, perché in, alcune, in, alcuni, eh, in molte patologie c'è stato un incremento del 30% di mortalità, ancora non è così semplice eh, quantificare gli effetti a lunga distanza del mancato accesso delle cure. Faccio un esempio, uh, una delle, delle evidenze più, uh, più lampanti è che ci sono stati ritardi diagnostici. Molti pazienti oncologici si sono presentati agli occhi degli ematologi o degli oncologi in ritardo, cioè con, il, con ehm, neoplasie in fase, in stadio più avanzato, perché è venuto a decadere anche il criterio, il, nello strumento della prevenzione secondaria, e cioè i programmi di screening a livello, a livello ehm, generale, e soprattutto non ci sono stati eh, episodi di, ehm, di intercettare questo tipo di pazienti rapidamente, soprattutto per quanto riguarda l'attività la eh, di screening sia a livello radiologico che a livello strumentale. Questo, è una, è sicuramente, questo ha, ha determinato un ritardo elevatissimo di, di diagnosi, e soprattutto ha fatto sentire le persone abbandonate a se stesse. Questi sono pazienti, pazienti fragili, perché sono pazienti vulnerabili, perché un paziente che poi di fatto eh, riesce a non riesce a, ad accedere ai, alle cure è un paziente che ha un rischio elevatissimo di avere un esito negativo, come ho detto prima. Poi, per esempio, altri eh, Pazienti vulnerabili, io ritengo che sono i pazienti che sono stati ricoverati in ospedale e non soltanto i, pazienti, i soggetti che si trovavano nell'RSA, che non possiamo definire pazienti ma sono persone che erano RSA. Ma io penso, penso anche ai pazienti che sono rimasti in ospedale e che non hanno avuto la possibilità di vedere i propri parenti. E questa cosa continua a esserci ancora. Eh, voi sapete che c'è stata una adesso recentemente una, eh, una, un decreto che ha come dire, aperto le, le, le porte all'RSA, all ma per quanto, riguarda, per quanto riguarda le visite, ma per quanto riguarda gli ospedali, questo aspetto è ancora un aspetto molto eh, non affrontato. E credo che ci sia un problema anche di buona volontà da parte delle direzioni sanitarie a dover prendere in considerazione questo tipo di situazione ora a questo punto io quello che credo è che eh, un altro aspetto da prendere in considerazione sono i cosiddetti portatori di disabilità i portatori di disabilità sono, eh, a questo punto è inutile parlare di pazienti, ma sono persone che vivono nelle loro case, che durante la, loro, durante la pandemia non hanno ricevuto a casa assistenza. E, e parliamo di portatori di disabilità che possono essere o i grandi anziani, ma possiamo pensare anche tutti i giovani eh, pazienti portatori di disabilità importanti che non, rice non hanno ricevuto per parecchi mesi la visita di fisioterapisti, logopedisti, eh, badanti per quanto riguarda gli anziani, e che nella loro diciamo, condizione sono, sono passati da una condizione di vulnerabilità di base a una condizione di estrema fragilità, in quanto hanno avuto una perdita del supporto Assistenziale sia da un punto di vista sanitario, ma soprattutto da un punto di vista riabilitativo e, e, e sociale e di compagnia. Quindi vedete che il concetto di vulnerabilità è un concetto dinamico. Chi inizialmente non era, non è vulnerabile, lo può, può esserlo diventato in corso di pandemia. E quindi se noi pensiamo alle categorie che sono state identificate, adesso io vi, vi condivido lo schermo con la mia insolita diciamo, incapacità, però mi, mi interessa condividere. Allora, queste, queste sono le cosiddette categorie che eh, adesso vi mostro, che sono le cosiddette categorie degli pazienti estremamente vulnerabili, che sono stati quelli che sono stati, coloro i quali che sono stati individuati come i primi da vaccinare. no? E questa è proprio la, questa è la definizione del Ministero della Sanità, persone estremamente vulnerabili, intese come persone affette da condizioni che per danno d'organo o per esistenze o in ragione di una compromissione della risposta immunitaria hanno un rischio particolarmente elevato di sviluppare forme gravi. Allora, voi vedete che non è la, la malattia in quanto tale, ma che all'interno della malattia vi devono essere dei determinanti delle caratteristiche di suscettibilità che fanno sì che il rischio a cui queste persone sono esposte è maggiore rispetto anche ad altre persone che hanno le malattie neurologiche ma che non hanno que quelle caratteristiche. Faccio l'esempio, per esempio, di quello che mi concerne le patologie oncologiche. Voi vedete che non tutti i pazienti con tumori hanno avuto diritto a essere eh, vaccinati subito ma soltanto coloro i quali avevano una malattia non controllata o che erano in trattamento. Allora se parliamo quindi di vulnerabilità noi possiamo dire che questi sono i pazienti vulnerabili più semplici da individuare. Non è detto che poi la risposta assistenziale sia una risposta eh, corretta ovvia, però il, uno dei primi punti più importanti è capire di cerchiamo di identificare chi sono i pazienti vulnerabili. Allora eh, mi premeva in questo primo eh, passaggio farvi vedere che parlare di, di un concetto di vulnerabilità diretta o indiretta in relazione alla, a, alla pandemia. Perché, come abbiamo detto, il, eh, ciò che si deve in qualche modo evitare è lo, la che accada il cosiddetto evento indesiderato e cioè il peggioramento della situazione eh, di, di salute o sanitaria quindi qui potremmo dire che più che altro ci sono degli elementi di suscettibilità no? quindi suscettibilità biologica però noi sappiamo anche che eh, anche per gli esempi che vi ho fatto prima la ehm, la, eh, le determinanti spesso non sono soltanto determinanti di carattere biologico, che potremmo definire suscettibilità per distinguerli, ma esistono la cosiddetta vulnerabilità sociale. E la vulnerabilità sociale è, una, eh, sono, è un, un concetto tale per cui eh, non si prende, viene definito vulnerabile quel, quella, quella persona che al di là di avere dei parametri biologici di malattia chiari ha anche delle altre condizioni che andremo a, a, ad analizzare che fanno sì che questa suscettabilità eh, che questo rischio di contrarre una, un peggioramento del loro, del loro stato di salute è amplificato dalla condizione in cui essi si trovano ed infine poi c'è un concetto fondamentale che è il concetto della fragilità allora, la, la suscettibilità, l'abbiamo definita, mh, società, suscettibilità biologica, è, sono dei, dei dati clinici. Determinanti sociali sono tanti, possono essere l'isolamento, la solitudine, l'isolamento sociale, la condizione di, ehm, di, eh, la condizione di fattori economici, tutti elementi che fanno sì che poi a un certo punto è dall'interazione di questo, di, queste, diciamo, di questa ehm, situazione diciamo, di, tra suscettibilità e, ehm, e eh, vulnerabilità sociale succede questo, succede che essenzialmente la fragilità non è altro che una caratteristica, una condizione, un processo dinamico che soprattutto durante l'invecchiamento, ma non solo, mh, è, è un processo dinamico che comporta una progressiva riduzione dell'autonomia della persona. Quindi, voi vedete che quello che vi ho fatto vedere prima, e cioè gli elementi di vulnerabilità e suscettibilità biologica, sono indipendenti dall'età. Quello che io vi ho mostrato prima sono dei criteri che riguardano essenzialmente criteri legati biologici alla malattia. Quello che invece è, conta a questo punto è prendere in considerazione anche la fragilità, e la fragilità non è altro che la, il, il crearsi di deficit progressivi, soprattutto durante l'invecchiamento, che sono deficit che possono essere essenzialmente legati a una, che portano a una ridotta autonomia della persona e che inizialmente, diciamo che i, i primi modi di, di diciamo, di eh, individuare un soggetto fragile erano... Cinque, la presenza di cinque fattori, una andatura lenta nella camminata, una ridotta attività, una perdita di peso, una perdita di forza e una, una condizione di grande astenia. Questi elementi, soprattutto inseriti in soggetti anziani, facevano sì che questa condizione diciamo, di vulnerabilità, suscettibilità e fragilità non facessero altro che aumentare l'effetto Indesiderato. Allora eh, è molto importante ragionare sul fatto che è necessario individuare quali sono i fattori che portano alla fragilità per poter poi incidere, incidere nel cambiamento. E quindi noi avremo i livelli di autonomia, cioè la impossibilità di badare a se stessi, cioè i soggetti che sono eh, anziani, che vivono da, solo, da soli e che soprattutto sono soggetti che hanno per esempio uno stato cognitivo ridotto, eh, uno, un livello nutrizionale basso. Eh, assumono tanti farmaci, perché anche questo, il fatto di assumere tanti farmaci, è un indice di eh, comorbidità, cioè di, di pazienti che hanno tante malattie. E infine anche lo stato abitativo, lo stato sociale. Tutti questi elementi fanno sì che la, eh, la fragilità, eh, in un momento in cui l'evento pandemia è andato a entrare, a irrompere nella, nella realtà, Ehm, italiana, ma mondiale direi, eh, i famosi nodi al pettine di cui parlavo prima sono diventati ancora più evidenti perché questi soggetti hanno visto come dire accentuare la loro condizione di vulnerabilità e di fragilità in virtù del fatto di che cosa? Che soprattutto con, il, con le norme di distanziamento sociale la possibilità di raggiungere questi soggetti è stata amplificata. L'impossibilità di raggiungere questi soggetti è diventata, ampl è diventata amplificata. Allora, ehm, è necessario eh, pensare che una condizione di questo genere eh, è una condizione che ehm, impone un ripensamento del sistema sanitario. Ora, non si fa altro che parlare di... Di, di, di cure primarie, di rilancio delle cure primarie di rilancio dell'assistenza domiciliare di rilancio delle, delle case della salute sicuramente questi sono diciamo, degli strumenti che possono, eh, devo, devono essere diciamo, attivati ma eh, immaginando che la... Ehm, L'approccio alla malattia, al malato, non è più un approccio al malato di, affetto da quella singola malattia, ma è un approccio che deve prendere in considerazione fattori non, determinanti non, solo, non soltanto biologici, ma anche di tipo sociale e di tipo eh, logistico, perché identificare l'ospedale come unica soluzione per, di risposta a questo tipo di pazienti è una eh, è, rischia di essere qualcosa che non porta alla loro diciamo, presa in carico complessiva ora uno degli aspetti eh, che poi sono, che è emerso eh, in maniera ancora più evidente è eh, e, e cui, eh, a cui si accennava prima è i pazienti che per definizione sono i più vulnerabili e cioè i pazienti in fase avanzata, i pazienti che eh, eh, sono eh, stati in qualche modo, eh, non solo eh, per il Covid, ma anche per le conseguenze indirette, eh, si sono trovati a dover eh, morire in condizioni diciamo di solitudine e di, di isolamento. L'isolamento che è avvenuto sia negli ospedali, ma guardate è avvenuto anche in quelle strutture che sono per esempio le strutture che si chiamano hospice l'hospice sono una delle caratteristiche fondamentali degli hospice era quello di essere delle strutture residenziali dove laddove non fosse stato possibile assistere i pazienti a casa nell'ultima fase della loro vita è era possibile identificare una eh, soluzione del residenziale dove il paziente si trova in una condizione mh, abitativa che cerca di riprodurre la condizione abitativa. Gli ospiti sono strutture per cui eh, i, fa i familiari fino alla pandemia potevano entrare e uscire quando volevano, c'era una cucina eh, a loro disposizione. E possono, potevano, possono e potranno dormire insieme al paziente stesso cioè quindi quella situazione che si, ci si auspica che una persona in fin di vita possa, eh, possa trovarcisi in modo tale da poter stare insieme ai propri cari in questa fase finale ora eh, causa, causa Covid pure quella è stata una, una situazione veramente traumatica per cui Mm, non tanto a domicilio dove sono comparsi altri problemi di cui parlerò dopo ma eh, nelle strutture hospice è iniziata una, una chiusura una chiusura ai parenti e quindi eh, questa chiusura significava che o la persona in alcune strutture la possibilità era che una persona dovesse rimanere chiusa dentro, eh, dentro l'hospice per almeno 24 ore ma oppure soltanto per poche ore o in alcuni casi addirittura non è stato proprio possibile essere presenti nell'hospice. Nell Gli hospice hanno chiuso i loro battenti. C'è stata una grande, una grande diciamo, eh, discussione nel campo delle cure palliative perché... Eh, anche qui bisogna capire se cosa prevaleva, se doveva prevalere eh, il diritto ehm, di eh, salvaguardare tutti dall'infezione o il, il diritto eh, di morire in maniera dignitosa, però anche questo ha avuto delle, delle grandi, delle grandi, eh, dei grandi contraccolpi da un punto di vista della, eh, della possibilità di poter, essere, eh, di poter morire in maniera dignitosa e allo stesso tempo anche morire dentro un ospedale eh, affetto, eh, essendo affetto da Covid in fase eh, avanzata eh, ha posto problemi non indifferenti da un punto di vista eh, etico ehm, al punto tale che per esempio le società scientifiche degli anestesisti che erano dei rianimatori hanno eh, dovuto eh, esplicitare de delle linee guida, delle raccomandazioni per come eh, affrontare e come gestire questi pazienti. Perché la cosa che colpisce e che mi ha fatto, eh, mi ha fatto ragionare spesso è che eh, il Covid è come se avesse eh, riportato indietro un processo che si stava innescando. E cioè la, ehm, la cercare di trovare ciò che è appropriato e non futile nella cura di una persona. Noi sappiamo che esiste il concetto della proporzionalità degli, degli, degli, degli, degli interventi terapeutici in relazione allo stato della persona, alle condizioni cliniche. Allora, eh, e sappiamo che contemporaneamente che la maggior parte eh, della de, de, de categoria dei pazienti che più è stata pagata in termini di, di, di sopravvivenza sono i pazienti anziani. Allora, c'è stato a un certo punto un, un, grosso, un grosso problema all'interno della, della, della, della, della società scientifica e soprattutto nell'agire di tutti i medici coinvolti all'interno degli ospedali, soprattutto nelle terapie intensive, perché pensare di fare tutto il possibile, sempre, in qualsiasi caso, portando fino alle estreme conseguenze la, Parlo, per esempio, di ventilazione invasiva, parlo di eh, misure rianimatorie. Persone che in era pre-Covid ci si sarebbe posto il problema di quanto spingere avanti la, la terapia, eh, quanto fosse appropriato eh, continuare a fare eh, misure di rianimazione in soggetti non giovani, ma soggetti, per esempio, con 3-4 comorbidità, con più di 85 anni. Soggetti in cui a un certo punto ci si sarebbe fatto, fatti la domanda, ma ha senso andare avanti da questo punto di vista? Ora, durante l'emergenza Covid, voi per il grande carico di morti che ci sono stati, eh, è come se si fosse, come dire, eh, persa questa, questa eh, luce, questo, questo momento in, di ragionamento su eh, riflettere sulla appropriatezza del continuare misure di sostegno vitale in soggetti che eventualmente invece avrebbero potuto meritare un tipo di morte meno eh, invasiva quale la morte in terapia intensiva quando spesso ormai nell'ambito delle cure operative si identifica che i pazienti possono non essere più ventilati, intubati, sottoposti a un casco, perché guardate essere sottoposti a un casco in ventilazione invasiva è un'esperienza molto traumatizzante noi purtroppo in campo ematologico questi pazienti li conosciamo bene nel senso che sono pazienti immunocompromessi che, che, che, che, che fanno una ventilazione invasiva quindi diciamo questa, questo mondo della morte eh, in situazione di eh, estrema intensività c'è ben chiaro allora Forse è, questa è stata una situazione in cui si è un po' perso il, il, il, il momento, il, il, la, la volontà di fermarsi e di ragionare su quanto fosse giusto eh, continuare a, eh, a, ventilare, a ventilare in maniera invasiva una persona cercando di, di sedarla, di, di, di fargli superare quelle sofferenze che poi di fatto... Mh, molto spesso esitavano in un decesso, e invece di ricorrere a quello che sono gli strumenti che la, la nuova legge sul consenso informato e sulla disposizione anticipata di trattamento consente, e cioè di applicare la terapia del dolore, la sedazione palliativa, cioè introdurre quelle eh, azioni che vengono identificate come eh, azioni che si mettono in atto quando Esistono cosiddetti sintomi refrattari, refrattari che c'è cioè in presenza di una refrattarietà a tutte le misure, a tutte le misure eh, intraprese eh, in termini terapeutici. Eh, a, a, di fronte all'evidenza della non risposta a questo tipo di misure, il ricorso alla sedazione palliativa, e cioè a cercare di ridurre la sofferenza del paziente, inducendo uno stato di. Eh, riduzione della coscienza eh, oppure a introduzione di, di, di terapia del dolore ripa, eh, è una, un tipo di intervento eticamente accettabile. È chiaro, nel corso del Covid, in corso, nel corso di un'urgenza è molto difficile, è molto difficile, non, non, probabilmente non c'è stata la possibilità nel singolo soggetto, che questa persona esprimesse il proprio consenso o no a misure di eh, diciamo, astensione terapeutica. Quello che però ci, fa, ci deve far ragionare l'emergenza Covid in questo campo è che noi dobbiamo in qualche modo non perdere nella nostra testa il concetto che è necessario sempre di più consultare il paziente, la sua famiglia e avere la possibilità di farlo uscire dalla dimensione di solitudine. Quindi eh, avere una situazione in cui è importante eh, poter ragionare e, e nel mondo, nel mondo eh, si sta... Eh, eh, affrontando proprio questo aspetto perché si comincia a, a introdurre il concetto che le chip di cure palliative dovrebbero affiancare essere presente anche all'interno dei reparti di rianimazione anche nelle, nelle situazioni di terapie intensive per essere come dire un'altra voce che possa aiutare anche i medici che stanno facendo un certo tipo di intervento terapeutico a Vedere il loro intervento sotto un altro punto di vista, proprio perché ehm, il livello di sofferenza che può essere stato determinato da questo tipo di ehm, in, intensività, intensività delle cure, anche in soggetti che avevano 90-93 anni, sottoposti a terapia intensiva, è qualcosa che forse deve farci sollevare farci l'interrogativo sollevare di, eh, di dire ok, questa era un'emergenza, tutti, eravamo tutti absolute beginner in questa situazione, però eh, è importante ragionare su che cosa è appropriato e che cosa non è appropriato in certi contesti. Quindi, eh, morte dignitosa. Morte dignitosa... Quindi è stata una morte dignitosa, è stato molto difficile poter morire dignitosamente in questa fase, in questa fase storica. Eh, non parliamo poi di tutti quelli che, che sono i rituali del lutto, che sono eh, elementi che aiutano per chi resta a metabolizzare e affrontare una, eh, una vicenda traumatica come eh, la, la morte di un caro la mancanza, come dire, di, di, di, quei, di quegli elementi simbolici che ci aiutano a, eh, cioè a superare una, un, un, un dolore. Quindi ehm, è, è, è sicuramente stato una, un, come tutto, anche il mondo delle cure palliative si è trovato impreparato, perché si è trovato eh, impossibilitato a intervenire. Per esempio... Parliamo, per esempio, della situazione, della possibilità di morire a casa. Ora, eh, voi potete immaginare cosa vuol dire che se una persona sviluppa un Covid nel corso di una mh, situazione, un paziente che è in assistenza domiciliare, per una malattia qualsiasi, può essere, essere una malattia tumorale, come può essere una malattia di tipo, di tipo, una insufficienza d'orgo, insufficienza cardiaca. Ora... Vero. Il concetto qual era? Diagnosi di Covid, paziente, paziente affetto da eh, malattia grave, ospedale. Ma siamo sicuri che è, tutto, è sempre questo quello che tutti i pazienti volevano? Che tutti volevano morire in ospedale così intubati? Quante, quante volte si è deciso che nelle cure palliative il paziente magari non deve andare in ospedale? ma si cerca di aiutarlo a domicilio. Ma allo stesso tempo, il sistema non era in grado, e speriamo che lo sarà sempre di più, sperando anche con i vaccini la cosa venga sempre di meno, eh, che si ponga di meno il problema, ma non è in grado di poter gestire un paziente Covid a domicilio. Ma voi sapete la paura dei pazienti che noi abbiamo che noi assistiamo di finire in ospedale perché tanto avendo il covid dovevi finire in ospedale ora io non sono un fautore della medicina narrativa a tutti i costi però io penso che se io eh, in, ci sono dei casi limiti in cui la medicina narrativa aiuta a capire qual è la dimensione di un problema come quello che è successo durante la pandemia covid e, a me è capitato personalmente avere un paziente che ha sviluppato il Covid eh, stando a casa, perché è un paziente con una leucemia, una leucemia acuta, un paziente anziano di circa 90 anni, e con dei familiari molto accudenti e eh, durante il suo percorso a un certo punto eh, purtroppo sviluppa il Covid a causa di un contagio esterno. Ora, eh, mh, noi stessi, di fronte a questo a quest aspetto, di, di, di fronte a questo evento, abbiamo consigliato il ricovero. Il ricovero in ospedale, perché anni di anni Covid noi facciamo il tampone e il, il paziente eh, presenta un tampone molecolare positivo, il paziente con una leucemia acuta e anche un, un quadro iniziale di polmonite, eh, noi continuiamo a fargli la terapia, Ehm, con tra trasfusionale, ma il paziente peggiora. Ora, questo paziente a un certo punto, eh, eh, noi a un certo punto alziamo le mani, perché diciamo che il, paziente, con il questo paziente ha deciso di non andare in ospedale. Ora, perché racconto questa cosa? E questo paziente è riuscito alla fine a morire a casa con i suoi familiari. Allora ha deciso di morire in maniera dignitosa, ha deciso di non essere, di non finire in una rianimazione, in terapia intensiva, da solo, in, intubato o meno, con, una, con, una, con, una, con un casco. Ora, eh, questo è stato possibile perché la famiglia ha sostenuto questo, questo atteggiamento e c'è stato qualcuno che l'ha aiutato non noi, ma dei colleghi che erano esperti in Covid, che gli hanno dato una mano, ma non esisteva un sistema pubblico che ha consentito di curare i Covid a domicilio. Allora, e guardate che questo è un tema che riguarda sia il paziente che muore che il paziente che non muore. Cioè, il punto è, eh, parliamo di dignità della, della morte, ma dovremmo parlare anche della dignità della vita, non, non è detto che la presenza di Covid significhi che tu devi andare fino in ospedale è vero che ormai ci sono dei precisi parametri per andare in ospedale però io qui faccio, faccio l'esempio estremo sia che tu stai per morire sia che tu sei un paziente che sviluppa un Covid e stai a casa è molto difficile che tu riesca a trovare una risposta in termini organizzativi a domicilio questo è un altro punto che deve portare alla possibilità da parte del sistema sanitario di poter intervenire per concedere la possibilità di scelta parliamo no si parla dei diritti mi sembra no? uno del tema di, diciamo, di questi di questi di questi incontri è il diritto no quanto di... allora sicuramente questa emergenza sanitaria ha ridotto la possibilità di scelta di come vivere e come morire. E questo è un aspetto che è considerato, è, è, cioè, si sviluppa, ma, ma non per la malattia in quanto tale, ma perché il sistema di eh, cura, di assistenza, per problemi antecedenti, i famosi nodi al pettine, è stato incapace di poter aiutare i pazienti fragili, cosiddetti, o vulnerabili. Ora, il tempo passa, e io volevo dedicare questo ultimo quarto d'ora a due aspetti importanti, cioè quali sono i determinanti non soltanto biologici che fanno sì che una, paziente diventa, una persona scusate, diventa vulnerabile. Allora, io distinguerei due, due, due macro aree. Una è quella più squisitamente sociale e l'altra è quella più squisitamente economica. Entrambi sono interconnesse, ma eh, se vogliamo eh, parlare di, eh, eh, di una un aspetto, eh, sull'aspetto sociale direi che a titolo esemplificativo vi, vi dirò che le, de le determinanti diciamo sociali di cui voglio parlare in questo caso coinvolgono più i paesi con una, ehm, condizioni a livello diciamo di sistemi economici consolidati mentre quelli di tipo eh, eh, socio-economico Ehm, possono coinvolgere eh, in questo caso soprattutto i, i paesi con eh, sistemi di sviluppo economico eh, in difficoltà Cosa voglio dire? Allora, è vero che ci sono tanti aspetti ma quello che, di cui voglio parlare è il cosiddetto tema della solitudine e che è stato pure citato da Frigeri al, all'inizio Ora, la solitudine la solitudine e l'isolamento sociale, che, badate bene, sono due cose completamente diverse. Perché, eh, partiamo dai, da, dai dati, in Stati Uniti il 22% delle persone dice di sentirsi sola. Questa è una ricerca della Kaiser Foundation. Eh, un, altro, eh, un altro tipo di eh, fonte ci dice che almeno un quarto nei, nel, nel Regno Unito della popolazione dice di sentirsi sola e soprattutto molt, uno degli aspetti più importanti che viene citato in un altro tipo di lavoro è che ehm, mi pare che siano 70 milioni di persone in Europa sostiene di vedere un familiare al massimo una volta al mese 70 milioni allora qui il tema è la solitudine la solitudine che eh, che cos'è la solitudine? allora diciamo secondo i sociologi è la eh, è la è quella, quella, quel gap, quella distanza tra le relazioni sociali che tu vorresti avere e quelli in cui tu ti trovi di fare esperienza. Cioè la solitudine è una condizione soggettiva, ma che ha a che fare con le tue aspettative. Ora, quello che emerge con evidenza è che la determinante solitudine è un, diciamo, un fattore prognostico di mortalità. Studi molto importanti ci dicono che la solitudine come impatto sulla mortalità delle persone è equiparabile, essere soli, e sentirsi soli, perché badate bene che solitudine non vuol dire isolamento sociale, adesso andremo ad affrontarlo, ha lo stesso peso di, del fumo, di 15 sigarette, di, di, di un abuso dell'alcol, ed è ancora più, ha un peso anche maggiore rispetto al fatto di essere obeso. E alla base della solitudine, alla base diciamo, del, del, dell'impatto che la solitudine ha sulla mortalità delle persone, questo in era pre-Covid, eh, questi sono studi che sono in era pre-Covid, è che questa condizione chiamiamola così di, di, di, di, sociale e psicologica, ha una sua eh, corrispondenza a livello biologico. Le persone che soffrono di solitudine presentano dei marchi infiammatori elevati, e cioè lo stato di solitudine è spesso ha un corrispettivo in termini biologici in uno stato di condizioni di infiammazione cronica, infiammazione cronica che predispone il paziente, ha una serie di, poi di danni a livello, a livello biologico. Ora, questo aspetto... Allora, voi capite che sentirsi solo eh, ha tre sfaccettature. Cioè, diciamo che la solitudine, uno può sentirsi solo stando in mezzo a tante persone, avendo una rete sociale... Di tante persone, e uno può, può stare, essere isolato, vivere da solo, e non sentirsi solo. Quindi, attenzione, sono due cose, conce due concetti completamente diversi. Sentirsi solo è una dimensione soggettiva, essere isolato socialmente è una condizione oggettiva, tant'è vero che per identificare la solitudine è come identificare il dolore. Si, si, si utilizzano delle interviste, tipo domande, tipo eh, eh, ah, oh, qualcuno, hai qualcuno con cui ti senti solo? Hai qualcuno a cui raccontare le tue, le tue preoccupazioni? Mentre l'isolamento sociale è qualcosa che ha a che vedere con essenzialmente il numero di relazioni, essere single o non single, eh, avere, a partecipare a delle associazioni, eh, fare parte di gruppi eh, essere pensionato essere, eh, ci sono come una serie di criteri che identificano eh, l'isolamento sociale non è detto che ci sia un effetto aggiuntivo tra i due aspetti che diciamo essere isolati socialmente può chiaramente dare una, un incremento eh, può, può essere causa di solitudine però quello che è necessario capire è che eh, se eh, la pandemia mh, ha avuto un effetto è quello poi di amplificare ancora di più questa condizione diciamo, di solitudine. E quindi il determinante diciamo, sociale, vediamo che ha un impatto anche sulla... Ehm, su, abbiamo, vi, abbiamo visto che ha anche un impatto sulla, su, per quanto, su quanto riguarda la biologia. E quindi ehm, cercare di risolvere il problema soltanto da un punto di vista sanitario è, è qualcosa che se noi, eh, se noi tendiamo, intendiamo l'intervento sanitario in termini di politica sanitaria, aumentare i vaccini, fare più tamponi, non risolviamo il problema. Il problema deve essere in qualche modo affrontato e per esempio nei paesi, nei, nei, nei paesi eh, anglosassoni, in, in Inghilterra, voi, non so se... Eh, noto ma è stato proposto l'istituzione di un ministero per il problema della solitudine e guardate che eh, il, ehm, gli interventi sono diversi nel senso che per quanto riguarda eh, l'isolamento sociale cioè, se noi pensiamo di fare degli interventi per affrontare il tema dell'isolamento sociale non vuol dire che per forza questo impatta positivamente anche sulla solitudine cioè uno degli strumenti eh, più... Eh, una, una delle risposte più eh, eh, come dire, proposte per evitare l'isolamento sociale è l'uso di tecnologie. E cioè l'utilizzare, cioè rendere per esempio eh, più accessibili eh, alle persone l'uso di tecnologie per essere più in connessione. Quello che non è assolutamente scontato è che questo possa impattare positivamente sulla solitudine che ripeto sono due eh, variabili diverse e entrambi agiscono in maniera separata sull'aumentare la fragilità del paziente quindi la, il tema della solitudine lo si può affrontare in tanti modi eh, per esempio incrementando le, le, le cure domiciliari cioè il paziente che sta solo eh, può essere raggiunto più facilmente mh, da, da, da, da echipe multiprofessionali eh, ma il tema della, della solitudine non di isolamento sociale è un tema dedicatissimo che se me, fa, mh, prende in considerazione eh, un un tipo di eh, risposta umanistica, non solo tecnologica. Allora, per esempio, eh, Jeremy Nobel, che ha questo nome Nobel, che è, è un nome che è un programma, e, e, ha, negli Stati Uniti ha, eh, ha creato questo progetto che si chiama Fondazione Arte e Guarigione nel 2004, che parte da questo presupposto. Cerca di coinvolgere le persone in attività che sviluppano la loro creatività. E, di, e attraverso anche le, le tecnologie, le social, i social media, di mettere in comune queste attività creative che possono andare dalla pittura, dalla, dalla, dalla scrittura, da, da eh, diciamo, eh, creare poesie, ma identificando nella condivisione di questa, loro, di questa creatività, creatività uno degli strumenti, uno dei motori più, più potenti per... Cercai di superare la solitudine. Ora, guardate, quello che emerge è che mh, una sentirsi sola ha, ha determinato i, in, una ricaduta sulla salute, perché determina un'alterazione della funzione neuroendocrina, quindi aumenta i, i livelli di stress. Eh, peggiore, ci sono peggiori comportamenti tipo stile di vita, è riconosciuto che chi è solo ha stili di vita sbagliati, eh, si, è malnutrito, eh, utilizza più alcol, più fumo, eh, ha problemi di sonno, eh, ha una ridotta attività motoria e diciamo, eh, ha molta più facilità a sviluppare pensieri negativi, depressione e, con, e alla fin fine un ridotto accesso ai servizi sociali e sanitari. Quindi eh, uno degli assi, di, secondo me, quello che è importante è che ci dovrebbe essere un progetto culturale anche in Italia, sia di consapevolezza che, che la solitudine è un problema. E guardate che quello che emerge dai dati è che la solitudine, contrariamente a quello che noi pensiamo, è molto più rilevante nell'Europa meridionale e occidentale rispetto all'Europa del Nord. Uno non l'aveva mai chiesto, ma c'è eh, un sito, una, una fondazione si chiama Manifesto per la Solitudine che eh, si può raggiungere facilmente in rete, che ci dice che questo dato di fatto è un dato di fatto importante, che non è soltanto, cioè noi abbiamo questa, come dire, eh, idea che eh, nei paesi mediterranei, latini eh, siamo molto più come dire, friendly che c'è il dato della solitudine è più sviluppato a livello dell'Europa del Sud rispetto all'Europa del Nord dati alla mano quindi io credo che in Italia ci sia bisogno proprio di uno, uno sforzo culturale nell'identificare questo aspetto del, di risolvere sia il problema dell'isolamento sociale e della solitudine e di capire qual è il loro impatto finisco ehm, citando soltanto un, un dato, no, non ci dimentichiamo che tra i determinanti sociali, al di là della solitudine e dell'isolamento sociale, pesano i dati, eh, i dati economici. Eh, allora, io vi faccio vedere, se condivido in questo momento questo schermo, vi faccio vedere, essenzialmente questi sono... Eh, essenza, ecco, eh, questo vedete è semplicemente... È uscito, sono dati diciamo, recenti pubblicati su, su Corriere della Sera percentuali di persone che hanno ricevuto almeno una dose di vaccino nel mondo e qui andiamo da 0% al 70% ora vedete com'è la distribuzione qui 0, 1, 5, 10, 20, 30 guardate dove non è stato dato il vaccino dove? A parte sulla Cina noi non abbiamo dati eh, anche se poi sappiamo che hanno dato almeno 400.000 dosi però questo vi fa vedere quant'è il, il, il gradiente economico, eh, eh, l'impatto che ha il gradiente economico sulla sanità. E se noi andiamo a vedere quest'altro grafico, quest'altro grafico ci dice eh, che in, sicuramente in Cina sono stati dati eh, 421 milioni di dosi, eh, ma eh, purtroppo non abbiamo molte notizie per quanto riguarda la percentuale. Eh, questi sono i dati. In Italia siamo a 28, eh, 28 milioni. Eh, quello che noi vediamo è che è una, Ci sono dei paesi e zero dose somministrale: Tanzania, Burkina Faso, Chad, Burundi. Allora, io direi che queste persone sono. Cioè, il, le persone che abitano in questi posti sono vulnerabili ipso facto. Okay. perché se non c'è vaccinazione non ci sono neanche sistemi sanitari che consentono di affrontare una, un, un quadro di questo genere. Ora, eh, un altro dato che mi, mi sembra molto importante è l'aspettativa di vita. Questo è una, il, il, il, il coefficiente Gini, molti di voi lo conosceranno perché sono molto più esperti di me, ma invece il coefficiente di Gini, ho imparato, è essenzialmente un indicatore di distribuzione di ricchezza e, e voi vedete che c'è una eh, correlazione eh, inversa tra l'aspettativa la, eh, diciamo, eh, di vita e, il, eh, e diciamo, il coefficiente di Gini, cioè man mano che arriva uno il, il coefficiente di Gini è in dimostrazione che una persona prende tutte le, eh, diciamo l'income è uno contro zero più si avvicina a zero vuol dire che tutti hanno più o meno lo stesso reddito, ora diciamo mh, scusatemi il termine poco, poco tecnico però quello che mi interessa è farvi vedere e questo è un dato pubblicato su Nature adesso che eh, una serie di eh, realtà, quali ad esempio quello degli Stati Uniti, ci dice che l'aspettativa di vita è strettamente correlato con una alterata distribuzione della ricchezza e, e questo aspetto eh, è un aspetto che eh, si manifesta ancora di più poi nella, nella differenza di genere eh, in cui vedete l'aspettativa di vita in relazione alla eh, all'income a, a, a, a gli, gli, diciamo eh, i guadagni di una, delle, delle persone nella vita. Allora hm, Finisco con questa, con questa foto, sono le quattro, questo è un altro un articolo che è uscito su, anche questo su Nature, e che, e che cosa fa? Parla di, fa questo ragionamento, ricordate, negli Stati Uniti ci sono i cosiddetti lavori essenziali, i lavori degli agricoltori, che vengono, sono stati definiti essenziali, sono stati definiti quei lavori che durante la pandemia non dovevano essere interrotti, perché procuravano cibo per, per, per, per la popolazione mm? eh, cosa emerge? questa è stata fatta un'indagine su uh, questa zona che è una delle zone più ricche da un punto di vista della California perché è, è un posto di produzione di agrumiti di alimenti molto, molto, molto, molto eh, sviluppata ebbene i lavoratori i mm? lavoratori i lavoratori agricoli in California nel 2020 hanno avuto un incremento di mortalità del 40% rispetto, secca, eh, rispetto alla popolazione generale dello Stato. E ehm, se andiamo a vedere ancora di più i determinanti di carattere economico-sociale, i lavoratori agricoli degli impianti alimentari di origine latina hanno avuto un incremento del 60% rispetto a quello dei lavoratori bianchi. Cosa succede? Che questi lavori che vengono definiti essenziali sono lavori che eh, hanno, sono fatti da, da gente, da persone che hanno eh, problemi di eh, offerta abitativa, di sistema eh, sanitario non accessibile, di lavori eh, precari. Questi, queste persone non hanno potuto accedere a nessun sistema eh, sanitario eh, come sappiamo bene negli Stati Uniti, ma badate che gli Stati Uniti sono, è una rappresentazione massima, ma questi temi cioè di, della, eh, del sistema sanitario universale accessibile a tutti è un tema che non è soltanto negli Stati Uniti, ma anche in altre parti del mondo. Finisco con questa, con questa eh, diapositiva, che fa parte sempre dello stesso articolo, che ve la sintetizzo così. Questo è il numero di volte in cui in cui possiamo stimolare come superiore rispetto alla eh, popolazione bianca dei eh, pazienti di quanto, di quanto sono morti in più, i pazienti di, natura, di, di origine ispanica, tre, tre volte, i pazienti eh, afroamericani, i pazienti asiatici di meno. Quindi, diciamo, e questo è invece il livello di perdita di lavoro in base al, al, al livello, allo stipendio. Eh, chi aveva lo stipendio alto durante, durante il, la, la pandemia ha, ha avuto un incremento di opportunità di lavoro, mentre questo è il, il valore negativo di tutti coloro i quali avevano stipendi bassi e quanto in termini di milioni di persone hanno perso la possibilità di lavorare. Questo è un dato di fatto, è la terza determinante, il terzo eh, asse su cui eh, bisogna ragionare nel momento in cui si parla di vulnerabilità. Io direi che mi fermo qui, ho anche sforato di tre minuti. Grazie. Grazie mille, professor Cartoni. E se qualcuno ha delle, delle domande, delle osservazioni, degli interventi, nel frattempo io appunto volevo ringraziarla perché ah, il suo intervento è stato veramente molto ampio e ricco. Eh, io mi, mi sono... Eh, tre aspetti mi hanno ehm, così, mh, sollecitato, da un lato è chiaro che una situazione come, come quella che abbiamo vissuto ha messo eh, in stress eh, un sistema, ma eh, in, nelle sue parole eh, mi è sembrato di cogliere chiaro l'invito a Um, come dire eh, accogliere questa occasione eh, per eh, um, acquisire delle lezioni eh, per poter riformare e, e rilanciare e, e, e innovare anche quello che è un sistema l'altro aspetto è, è, è il diritto alla scelta no eh, appunto si parla di diritti umani il diritto alla scelta di cui lei ha parlato um, che deve eh, che deve essere accompagnato da un sistema capace di lasciare eh, affinché la scelta sia libera eh, da, da parte di, di, di, di chiunque. E Il terzo aspetto è un po' l'interconnessione tra, eh, tra i vari aspetti. No? Eh, il problema della pandemia non è solo un problema, diciamo così, tecnico-medico, ma eh, è un problema che abbraccia che ha che abbraccia e abbraccerà anche in futuro, perché poi l'impatto eh, come lei diceva, anche a medio e lungo termine, non lo, non lo conosciamo ancora, ma abbraccia dimensioni diverse che richiedono risposte su piani diversi e, e questo è forse uno degli aspetti più importanti anche che, che interroga la politica no? su chi poi deve, deve portare avanti delle scelte eh, rispetto al futuro. Ehm, per cui non so se eh, tra, i, tra i nostri... Ehm, eh, ci sono delle domande, delle considerazioni? Non so, io volevo fare una considerazione su, più in generale sul rapporto tra ospedale e eh, cura della persona al di fuori dell'ospedale. Mi sembra che ci siano più direttive di pensiero, conti. Cioè, ci sono vari fattori da considerare, c'è cioè, chi insomma ha ritenuto che... La, il decremento delle risorse messe a tutela del, del sistema sanitario e comunque il problema delle risorse umane mancanti negli ospedali quindi insomma la, la capacità di non tenuta del sistema comporta una sfiducia verso il sistema ospedaliero dall'altra però per esempio anche andare nell'ospedale mi riferisco per esempio magari a um, persone che sono state nell'RSA quindi. Le persone che sono state nell'RSA comunque mi sembra di capire da chi gestisce questi luoghi che vogliano invece andare in ospedale nel momento del bisogno, quando c'era appunto quel dibattito su però chi è nell'RSA può essere curato all'interno dell'RSA. In realtà mi sembra che poi invece chi è nell'RSA comunque vuole il suo posto nell'ospedale nel momento del bisogno, perché sente che quello è a garanzia del suo diritto alla salute. Cioè, quindi mi sembra che ci siano un po' delle direzioni divergenti o comunque delle, delle considerazioni in più da fare, forse di questo. Eh, guardi, io ehm, lei diciamo che parla di, una, di, una, di un aspetto che, che è quello, che è il, il nucleo della, della questione, cioè il rapporto tra eh, sanità del territorio e sanità ospedaliera. Ora, ormai tutti sappiamo, abbiamo detto duemila volte, che eh, la nostra eh, sanità è stata una, una sanità ospedalocentrica eh, e che quindi eh, c'è stata una grande eh, disattenzione. E, e però è proprio per questo che, cioè, mi viene da, da risponderle, è proprio per questo che una persona che sta a casa o una persona che sta in una RSA, alla brutta dice voglio andare in ospedale, ma è anche la persona che eh, non si sente bene a casa e che si vuole andare al pronto soccorso. Cioè, in altre parole, se noi non riusciamo a dare delle competenze, qui parlo proprio di competenze, a livello delle strutture territoriali e distrettuali, e quindi vuol dire trovare un sistema e delle competenze anche mediche, di specialisti medici, che sappiano affrontare la situazione con le loro conoscenze voi direttamente voi attraverso la telemedicina che è un altro elemento che dovrebbe che, che, dire, che in questa fase di cui si sta tanto parlando ma che richiede una, una, una espansione e non mi stupisce che la persona la, la persona anziana che si trova in RSA solo che non vedo mai un medico che sta male che ha la febbre è chiaro che può andare in ospedale. Cioè, eh, in assenza di una presenza, diciamo, di una, di, di una figura competente che sia in grado di prendersi in carico quella persona, l'unica soluzione è l'ospedale. Quindi, eh, se noi ci mettiamo dalla parte, diciamo, del consumatore, ahimè, oggi l'ospedale... Tutt'oggi, oggi è il eh, 20 maggio, 21 maggio, maggio. È l'unico posto dove tu puoi avere delle risposte di tipo eh, specialistico di competenza. Eh, che dà in grado di darti delle risposte, di, di, di, di, di, di offrirti delle soluzioni. Scusa. Eh, la scommessa è proprio quella: cioè, che se finché noi, io lo vedo nel campo nostro, nel campo, finché noi. Noi avremo, per eh, esempio, dell'assenza di competenze a livello territoriale, per cui, io faccio un esempio, decido di voler mandare un paziente a domicilio perché deve fare una terapia antibiotica e in quella ASL ti dicono, ti rispondono che non si può fare perché quel farmaco, che è un antibiotico, lo deve fare un medico, che non sta in cielo e in terra, io devo... Mi sembra cioè, è importante, io faccio questo esempio perché dobbiamo parlare di cose concrete. Vuol dire che oggi, a tutt'oggi, non c'è una risposta territoriale che sia affidabile e competente. O meglio, ci potrà essere in un distretto, poi ce n'è un'altra. Quindi, diciamo che a sistema questa risposta non c'è. E quindi, purtroppo, l'ospedale è. A ah, tutt'oggi l'unica soluzione per trovare, l'unica risposta per trovare delle soluzioni, eh, diciamo, proporzionate a, al tipo di, di, di quesito che tu hai. Non so se era questo un po' il. Sì, sì, no, ho capito. Cioè, mi verrebbe anche da chiederle se secondo lei il piano. Il piano di spesa dei fondi europei, insomma, va nella direzione di modificazione. Dobbiamo leggerlo. Esistono già. già il ministro Speranza ha già eh, fatto meritoriamente, già prima della pandemia, aveva cominciato a ragionare già sull'identificare eh, delle, eh, delle, delle incentivazioni e eh, dei spostamenti di fondi sulla medicina territoriale. Mm. Eh, diciamo che uno dei, dei punti, punti più importanti è che oggi. C'è il tema della complessità, cioè noi non possiamo pensare che nel territorio si fanno le cose semplici e le cose complicate in ospedale. Sì, è vero, le tecnologie sono in ospedale, però eh, ormai eh, le cose complicate si devono fare anche a livello territoriale perché un paziente che ha una patologia cronica ha dei problemi che devono essere affrontati anche a livello territoriale altrimenti quel paziente torna in ospedale. Se non vai in un ospedale di un'altra regione mi verrebbe. Se non vai in un ospedale di un'altra regione. E quindi non ha diritto di scelta. Va bene. vedo che non ci sono altri interventi. Allora possiamo interrompere. Ringrazio davvero ancora moltissimo il dottor Cartoni. Grazie a voi. E appunto tutti questi video saranno poi disponibili sul sito del CESPI, della Treccani, eh, e si potranno ri rivedere e consultare. Grazie ancora a tutti. Grazie. Eh. Arrivederci.